Siamo nella terra di una comunità, di un'etnia molto famosa, che sono i walser. Allora, siamo qui venuti oggi a un nuovo in Val d'Aosta perché eh, Stefania per la cultura, che è una protagonista che vi presenterò tra poco, che lei, avrà poi da dirci qualcosa relativamente alla cultura di questo posto. E stiamo passeggiando su questo bellissimo sentiero che da, dal castello Savoia, dopo Gressione Saint-Jean, porta direttamente al rifugio Mollino, dedicato a Carlo Mollino. Il sentiero è abbastanza facile. Siamo un po' penalizzati dal fatto che fa tantissimo caldo, c'è proprio tanto caldo nonostante siamo in Val d'Aosta, temperature temperatura più basse, ma il sole picchia forte c'è una discreta salita, quindi comunque un po' di fiato ecco, esce fuori però il paesaggio è veramente indescrivibile e si sta molto bene Ciao amici, eccoci qua, siamo al rifugio Mollino, eccolo qua, come potete vedere Casa Capriata, in realtà dedicata appunto al, al famoso architetto Carlo Mollino, è una struttura molto particolare con laghetto artificiale e ecosostenibile. Eccoci qua, siamo arrivati. Questo è il rifugio. Casa Capriata, rifugio Mollino, è questo laghetto molto carino, molto alpino. Ok, adesso breve pausa e poi ricominciamo a scendere, andiamo a visitare Gressonei, così la nostra Stefania per la cultura ci parlerà dei balsers. Oh, Cos'è questa musica? Ah, oh, guardate un po' chi c'è! Marco, ritrovarsi qui! Ciao! Ciao. Super Pierre! Sì, anche tu in questa parti, Super Pierre! Sì, non sì ci sono. oggi sono anch'io qua. E forse vi ricorderete di me? Eh? per quel video che abbiamo fatto sul canale YouTube di Darco in cui eravamo al Bosco della Levese, ti ricordi? In esatto! Invece qua siamo in d'Aosta vicino a Gressonei in un paesaggio molto simile in realtà perché c'è una ricetta però ci sono anche i boschi di Pinocembro, infatti eccola qua! <ride> Ho ritrovato la segna del, cioè del Pinocembro eh, quella ghiotta eh, le nocciolaie sì, le nocciolaie le nocciolaie. e chissà se ci sono anche qua tra l'altro probabilmente sì se volete saperne di più sulla nocciolaia del il pinocembro qua vi metto il link del video che avevamo fatto con Super Pier proprio al Bosco della dell'Alevelle stupendo senti che profumo? Mm. Ah, che aria Buonissimo. si respira qua profumi <ride> di natura allora continua pure la tua passeggiata sì, Io salgo sono un po' in ritardo oggi ma aggiornatevi è sempre bello passeggiare. Ciao Super Piero! Ciao, è stato un piacere, grazie. È stato un piacere nostro. Noi intanto andiamo giù a Cressonei, andiamo a incontrare Stefania che ci parlerà dei valser e della loro cultura qui in Val d'Aosta. Ciao! Entriamo nel centro di Cressonei. Eccoci qua, siamo a Gressonay-Saint-Jean che è la culla della cultura Walser e siamo ai piedi del Monte Rosa, ci troviamo e questa è una tipica abitazione valser, adesso hanno fatto la biblioteca. I valser chi sono? I Walser è, sono una popolazione germana che è arrivata a colonizzare le val del Piemonte, la Valsesia e la Val d'Aosta. Loro costruivano queste case tipiche Uh, con la parte in pietra sotto e uh, il legno sopra i Valser hanno colonizzato questa parte della Val d'Aosta e la Valsesia perché erano molto bravi a coltivare in zone molto elevate di altitudine e quindi i signori tra l'800 e l'900 aiutavano i Valser infatti una popolazione non è mai stata perseguitata eh, come i Valdesi proprio perché i signori della zona pagavano loro i terreni proprio per coltivare e per allevare il bestiame. Venite a fare un giro su questa, questa bellissima cittadina